Salve a tutti ragazzi Io sono Katana ed oggi siamo su Rocket League Volevo portarvi tipo una, una serie di Road to Silver per adesso Perché L'unico eh, L'unico Cosa che io credo che riuscirei ad arrivare credo che sia argento perché cioè anche in bronzo, adesso tipo sono a bronzo 3 e e sto incontrando gente assurda quindi niente spero di fare una mini serie tipo per arrivare a silver o argento poi si vedrà, magari posso, se arrivo ad argento potrei anche provare ad arrivare a oro, a platino non ci arriverò mai Però niente, incominciamo subito uh, Sì, credo di essere, ci ho giocato un po' come potete vedere Sono a livello 27, non sono proprio un master Cioè, so giocare, so le basi diciamo e sono tipo al livello, cioè ai punti: quanti punti? 340. 340, credo più o meno. Comunque, preferisco fare le 3 versus 3. Perché le 2 versus 2 non è che sono molto bravo. Vabbè, abbiamo trovato la nostra prima partita. Partiamo easy. Eh no, bello. Come cazzo ho fatto ad arrivare prima di me? Forse perché ero un pochettino più indietro. Torniamo indietro a difendere. Mi chiede la patozza, figa. Allora. Oh! Eh no, no, non va bene. Questo la prende, infatti. Allora. Olè. Attendiamo. No, la, la, la mettono di là, ho capito. Non se riusciamo a prenderla. Ok, l'abbiamo riportata su Vedete? Cioè, c'è la gente che vola, figa, Superman Oh! No! Oh. Porca troia Allora Ok, quello va indietro Non mi piace sta cosa Non mi piace, cazzo sto facendo Bravo, bravo, meno male che c'eri tu Però la palla stranamente va su... Ok, ok, dai, dai che gol Porca puttana Porca puttana Ma cazzo l'ho detto? La presa Ok, dai E mezzo, raga Ma perché non c'è nessuno? Bravo, figa Madonna, assist della Madonna Campis, uh, campisi 1-1-1, ragazzi Però saltatelo Bravo Ok potremmo vincerla se giochiamo abbastanza difensivi perché questi eh questi fanno gol minchia no basta campisi 1-1-1 dio della vita OH! OH! tutto lui ha fatto tutto lui basta non ce n'è per nessuno basta Ok mm. No, esce prima lui Ho cercato di predictare il suo tiro Andando Ah, cazzo, me l'ha preso lui il boost Ok, e su Figa Oh, ma dai figa, che mi sa fatto? E qui abbiamo Superman, Spiderman Ma dai F eh, Figa Oh L'occasione della vita è gol Mamma mia Anche il Punjabi Ragazzi <ride> Mi chiamo così perché C'è un tizio su Youtube Che vabbè non ve lo so spiegare Ma Boh fa dei video Assurdi e Boh io mi spacco Cioè Possono essere sicuramente malinterpretati e di cattivo gusto. Però, boh, raga, io mi spacco. Cioè, se volete, boh, vi do il link. Così almeno vi... Oh! Eh, c'è quello. Se almeno vedete, però sicuramente magari molti di voi non, non sarà... Cioè, eh, boh, non... Non gli piaceranno. No. Aspettate, eh. Cioè non... Boh Non vi piaceranno queste cose però Boh, boh cioè io mi spacco <ride> Cioè una cosa che Cioè tu la guardi e dici no Cioè non ci posso credere cioè, boh. cioè questo poi Se lo beccano secondo me Oh! Cazzo! Dai fai gol Ma dai figa! Credo che fa lo facessi tu Vabbè L'ho buttata lì e. Boh Ho scorreggiato una scorreggina. Ho fatto puff Vabbè niente, comunque se volete <ride> vi metto il link <ride> Ok dai 4-0, credo proprio che l'abbiamo vinta questa Farò due partite Questo torna indietro, potevi andare tranquillamente su A fare contrasto all'inizio e prendere la palla però Questi si fanno autogol, no Suka no no no ci ho tentato ho tentato di fare la proagine tu levati oh oh ma vaffanculo ragazzi io gioco sempre con la volcam no e certe volte è un casino però io davvero non riesco a giocare senza volcam c'è molta gente che non la usa spesso, cioè la usa soltanto quando gli serve e tipo per tirare la toglie. Io davvero non so come fa, non e... so come faccia, scusate, e non lo so, raga, voi se ci giocate, ci giocate con la ballcam sempre attiva o magari la disattivate quando magari non so io mi trovo meglio con la ballcam ormai mi sono abituato con la ballcam e niente questo cerco di esploderlo ok sono un cretino sono un cretino era goal questo vabbè tanto siamo qua 4... oh Eh no eh adesso c'è quello no bravo vabbè ok e la prima partita hai vinta bravissimi bravissimi i miei compagni che erano dei pro, soprattutto ma che si chiama campisi 111 campisi 111 ti amo ecco ero a 340 proprio giusto ora allora siamo a 350 sono a Brunzo 3 ho giocato un pochettino con eh, i miei compagni e eh, con Dado e Clint e niente. Ho fatto anche due versus 2 eh, specialmente con Clint. E niente, a volte eh, si trova gente che è assurda, cioè è assurda. Già trovata. Ok Oh ancora Campisi dimmi che sei con me Porca puttana questo mi fa il culo adesso Merda Eh questa mi sa che la perdo C'è cioè Campisi E Ultra Power Questa la prende Ok l'ho demolito anche se non volevo Anche se non era mia intenzione demolirlo Pezzo di merda, non credevo che ci arrivasse. No, no, no, no. no Eh, c'è Campisi che sta in porta. Ho preferito non prenderla. Boh, all'indietro, non lo so. Ho preferito non prenderla perché. Eh, Perché aspetta un attimo, fuori dai coglioni. Questo la prende. Eh, sì, figa. Che cazzo sei? Dai esci, esci Ah adesso Bravo Vai a prendere il boost Ehm. No, non mi piace Vado, in... torno indietro va Ah no ma, ma che cazzo fa? Ma figa, ma vai dentro in porta Cazzo fai fuori Dai Presa male, bravo, bravo, va bene. Ok, ma no, cazzo, mi spingi. Eh, questa partita sarà dura. Fammi prendere il boost e torno indietro, veloce. Niente. Adesso quello esce, esce, si, sì, si, sì, esce. Aspetta, va, vediamo se. Merda, gliel'ho toccata anche per loro Figa raga Ok Ma no, ma no figa Quello è troppo forte Quello è bravino Ok, questo la prende Credo, no Ok, su No Allora Torna in torna in eh? Eh, eh Non so parlare No No No no no, no dai cazzo Urgh, Che palle di merda Sai che questa <ride> Questa sarà molto dura Ok, ovviamente van dietro, prefesco... Eh no, me lo prendo, figa, sì, io ti odio Va bene, dai Ok Allora Ma cosa fai? Tu ci fai che ne non c'è nessuno dietro Madonna cosa hai preso Mi si è stretto il culo in quel momento Sucate. Tu la prendi Dai Bravo Dai raga Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Torna indietro va Bra mm -hmm. no E eh, scusa zio Lo so che era per te Sto capendo un cazzo Figa raga ma non state due in porta Datemi una mano qui E eh, questo la prende Oh non l'ha presa Pazzo di merda Dai fate i gol No dai porca puttana Possiamo farcelo ugualmente Mancano 42 420 Aspetta vai fammi andare dietro Preferisco Ok Andiamo su Mm, non so Non so, non so Buttala, bravo Niente ho fatto la cazzata <gasps> Niente Niente niente Niente Non deve toccare per terra Altrimenti Ecco fatto. Ah Cazzo Vabbè 1-0 ci siamo difesi bene Ma questi erano un pochettino più forti Purtroppo Ma Campisi Ah è Professionista Vabbè Niente ragazzi Queste erano le prime due partite e farò Non so ogni quanto metterò i video Però farò due partite a video Finché non arriverò a argento niente ragazzi eh, ricordatevi di mettervi di mettere un like di iscrivervi e niente noi ci vediamo alla prossima